Mentre preparavo la recensione che nei prossimi minuti racconteremo, sono rimasto sorpreso da una statistica che ci dice che 6 podisti su 10 soffrono, soprattutto tra i 30 e i 50 anni, di problemi al tendine d'Achille. Quindi oggi sono andato a incontrare Cristina Guzzi, la nostra super fisioterapista e podista, che ci racconterà in dettaglio da dove deriva il problema del tendine d'Achille, come si cura e soprattutto quali sono le accortezze che suggeriamo eh, per evitare che questo problema si verifichi nel tempo e quali esercizi raccomandiamo. Ci sarebbero una miriade di cose da dire, comunque questi video sono molto apprezzati, quindi sentiamo cosa ci racconta Cristina, voi nel frattempo sei strong Keep Running, ci vediamo alla prossima e come al solito iscrivetevi al canale perché sarebbe davvero molto gustoso. La tendinopatia del tendine d'Achille si verifica quando questo tendine è sottoposto ad uno sforzo eccessivo. Il tendine d'Achille è il tendine più lungo e più resistente del nostro corpo, che è una caratteristica fondamentale proprio per la sua importante funzione per ehm, resistere alle sollecitazioni eh, che quotidianamente eh, si verificano eh, in questa zona. È lungo circa 15 cm, ha uno spessore di circa 4 cm. Origine a metà del polpaccio dai muscoli soleo e gastrocnemio, che sono appunto i muscoli posteriori della gamba. Si inserisce nella parte posteriore del calcagno, nella zona del tallone. Pur essendo un tendine molto resistente, eh, spesso va incontro ad uno stato infiammatorio, proprio perché è facilmente sollecitato, soprattutto nelle attività che implicano la corsa e i salti. La tendinopatia è caratterizzata da dolore, gonfiore, rigidità e debolezza della muscolatura. La tendinopatia achillea si distingue in tendinite e tendinosi. La tendinite è la fase acuta, quindi la parte iniziale in cui abbiamo la presenza di uno stato infiammato. Quando lo stato infiammatorio diventa, si cronicizza, e si ha una degenerazione a livello delle fibre del tendine, parliamo invece di tendinosi. Questa fase è una fase particolarmente delicata proprio perché si ha il rischio piuttosto elevato di lesione se non addirittura di rottura del tendine stesso. E questa è una condizione irreversibile in quanto eh, l'unica eh, modalità per poter eh, ritornare ad utilizzare il tendine è quello dell'intervento chirurgico. Il sintomo più comune è il dolore eh, che è localizzato soprattutto nella parte posteriore del tallone e spesso si irradia alla parte eh, inferiore della, della gamba. Il dolore generalmente si accentua durante il cammino o in tutte quelle attività che implicano eh, maggiormente l'utilizzo del tendine d'Achille, come abbiamo detto, la corsa e i salti. Il dolore generalmente insorge in maniera graduale, mh, è presente soprattutto eh, al risveglio mattutino, post immobilità notturna, per poi scomparire dopo qualche passo. Nella corsa il dolore si presenta soprattutto all'inizio dell'allenamento per poi ridursi o scomparire completamente durante l'attività e ripresentarsi nuovamente nella fase conclusiva dell'allenamento e soprattutto il giorno successivo e spesso può portare anche a debolezza muscolare a carico della muscolatura, del soleo e gastrocnemio. È importante fare una diagnosi, eh, soprattutto se il dolore persiste. Questa diagnosi deve essere fatta eh, da un ortopedico il quale farà una valutazione clinica tenendo conto di alcuni test il primo dei quali è eh, il classico test in cui eh, ci si pone in equilibrio sulla gamba operata e eh, ci, si, ci si mette sulle punte dei piedi. Nel caso in cui il paziente riuscisse eh, si fa fare lo stesso anche un salto. Da questa valutazione clinica l'ortopedico proporrà eh, delle indagini strumentali di imaging. La più importante di queste è l'ecografia, che è fondamentale in quanto eh, può evidenziare lo stato infiammatorio del tendine stesso e soprattutto se ci possono essere delle lesioni o rottura a carico del tendine. Nel caso in cui fosse presente una lesione tendinea, eh, un ulteriore approfondimento potrà essere fatto utilizzando la risonanza magnetica. Durante la corsa eh, lo stress sul tendine di, di Achille è maggiore, pari circa a 3-5 volte del peso del nostro corpo. Da ciò si può comprendere come il rischio di eh, infiammazione e di dolore in questa zona sia piuttosto elevato. Anche microtraumi continui o infiammazioni eh, non considerate possono portare a una addirittura una lesione del tendine stesso proprio perché c'è una degenerazione delle fibre tendine nel running una delle cause di infortunio eh, a carico del tendine d'Achille può essere data da un cambiamento della tipologia di allenamento inteso non solo come incremento dei chilometri ma anche proprio come eh, aumento ehm, piuttosto importante della velocità. Anche le calzature sono importanti e eh, possono incidere sul, sul dolore e sulla sofferenza di questo tendine in particolar modo se utilizziamo delle calzature particolarmente leggere e poco ammortizzate. Avremo modo di approfondire l'argomento con Massi, eh, il quale ci proporrà eh, delle scarpe adeguate per le varie situazioni. Nel trail running nella corsa in salita eh, possiamo vedere un aumento dell'incidenza di infiammazione eh, del tendine d'Achille proprio per l'angolo che viene assunto dal piede eh, in questa posizione che va proprio a eh, mettere in tensione la muscolatura flessoria sia del polpaccio che del piede. La corsa barefoot è un capitolo a parte. Si tratta di una corsa che vuole ritrovare un po' il gesto naturale però al tempo stesso è molto rischiosa in quanto se non viene eseguita in maniera corretta porta ad infortuni anche importanti, soprattutto eh, al tendine di Achille. L'infiammazione può essere data anche da una mancanza di elasticità e soprattutto di debolezza della muscolatura flessoria, non solo della gamba ma anche della coscia. Anche il piede eh, piatto può far aumentare lo stress in questa zona, così pure come il sovrappeso e anche l'utilizzo di alcuni antibiotici come la levofoxacina che possono incidere e possono portare anche a lesioni quando è già presente uno stato infiammatorio a carico del tendine d'achille. La tendinite achillea per concludere può essere anche una causa di un mancato riscaldamento prima dell'attività sportiva. Quindi è importante partire per un allenamento, soprattutto se si tratta di un allenamento importante, facendo prima un adeguato riscaldamento. Per quel che riguarda i tempi di recupero, nel caso di infiammazione del tendine d'Achille, ovviamente questi sono valutati sulla base di alcuni elementi, quali l'età del paziente, l'attività sportiva che questo svolge, eh, la condizione del tendine eh, prima del, dell'infiammazione generalmente possiamo dire che eh, a seguito di un'infiammazione importante del tendine d'achille i tempi di recupero non possono essere inferiori ai tre mesi riposo e scarico dall'attività devono essere i primi punti importanti nel momento in cui eh, parliamo di stato infiammatorio del tendine d'Achille. Con il miglioramento della sintomatologia dolorosa eh, avremo invece eh, un lento eh, recupero e un lento reinserimento di esercizi per poi arrivare all'attività sportiva. Di solito è possibile curare la, tendine, la tendinopatia achillea con dei rimedi semplici, ma se questi non bastano eh, è importante eh, l'utilizzo di eh, terapie anche strumentali. Spesso viene consig consigliato il protocollo RISE che è il protocollo inglese utilizzato eh, come forma di prima terapia per eh, problematiche a carico di muscoli e di tendini. R sta come riposo, quindi astensione eh, dall'attività sportiva. Ice sta per ghiaccio eh, che dovrà essere applicato per 10-15 minuti eh, più volte al giorno, eh, considerando una pausa di almeno due ore e questo eh, può aiutare sia a ridurre l'infiammazione che anche il gonfiore. Ci sta per compressione eh, e eh, in questo caso verrà utilizzato un bendaggio funzionale. E sta per elevazione, in questo caso si consiglia soprattutto di notte di eh, tenere sollevato l'arto dolente per favorire il, il ritorno venoso e linfatico e quindi per ridurre eh, il gonfiore. Se la sintomatologia infiammatoria è importante e non si risolve possiamo proporre eh, fisioterapia e terapia manuale è molto importante proprio anche banalmente il semplice massaggio del tendine stesso. Tecar e onde d'urto per agire sull'infiammazione. L'utilizzo di scarpe morbide eventualmente introducendo anche dei plantari. Eh, in alcuni casi si fanno anche delle infiltrazioni di cortisone eh, anche se eh, questa tecnica è un po' controversa in quanto eh, i farmaci eh, spesso portano ad un um, indebolimento delle fibre tendine quindi eh, se da una parte riduce il dolore dall'altro c'è il rischio maggiore di lesione. Può essere proposto anche il PRP che è eh, la medicina eh, rigenerativa che utilizza le cellule staminali monoclonali del sangue. Possono essere indicati eh, dei farmaci FANS come ibuprofene e chetoprofene. Altro elemento da consigliare è lo stretching, del quale parleremo poi approfonditamente quando eh, faremo la proposta dei nostri esercizi. Per concludere questo video, eh, se dovessi proporvi un esercizio importante anche come prevenzione della tendinopatia Achillea, vi consiglierei il calfrese. A questo punto direi ci vediamo nel prossimo video in cui eh, vi racconterò del calfrese e anche di altri esercizi eh, proponibili per la problematica in oggetto.